Proverbi capitolo 4 Figlioli, ascoltate l'istruzione di un padre. State attenti a imparare il discernimento, perché io vi do una buona dottrina. Non abbandonate il mio insegnamento. Quando ero ancora bambino presso mio padre, tenero e unico presso mia madre, egli mi istruiva dicendomi «Il tuo cuore conservi le mie parole, osserva i miei comandamenti e vivrai». Acquista saggezza. Acquista intelligenza. Non dimenticare le parole della mia bocca e non te ne sviare. Non abbandonare la saggezza, ed essa ti custodirà. Amala, ed essa ti proteggerà. Il principio della saggezza è «acquista la saggezza». Sì, a costo di quanto possiedi, acquista l'intelligenza esaltala ed essa ti innalzerà, essa ti coprirà di gloria quando l'avrai abbracciata. Essa ti metterà sul capo un fregio di grazia, ti farà dono di una corona di gloria. Ascolta, figlio mio, ricevi le mie parole e anni di vita ti saranno moltiplicati. Io ti indico la via della saggezza, ti avvio per i sentieri della rettitudine, se cammini, i tuoi passi non saranno raccorciati e se corri non inciamperai. Afferra saldamente l'istruzione, non lasciarla andare, conservala perché essa è la tua vita. Non entrare nel sentiero degli empi e non ti inoltrare per la via dei malvagi, schivala, non passare per essa, allontanatene e va oltre. Essi infatti non possono dormire se non hanno fatto del male. Il sonno è loro tolto se non hanno fatto cadere qualcuno. Essi mangiano il pane dell'empietà e bevono il vino della violenza, ma il sentiero dei giusti è come la luce che spunta e va sempre più risplendendo finché sia giorno pieno. La via degli empi è come il buio, essi non scorgono ciò che li farà cadere. Figlio mio, sta attento alle mie parole, inclina l'orecchio ai miei detti, «Non si allontanino mai dai tuoi occhi, conservali in fondo al cuore, poiché sono vita per quelli che li trovano, salute per tutto il loro corpo. Custodisci il tuo cuore, più di ogni altra cosa, poiché da esso provengono le sorgenti della vita. Rimuovi da te la perversità della bocca, allontana da te la falsità delle labbra. I tuoi occhi guardino bene in faccia, le tue palpebre si dirigano dritto davanti a te». Appiana il sentiero dei tuoi piedi. Tutte le tue vie siano ben preparate. Non girare né a destra né a sinistra. Ritira il tuo piede dal male.